Benvenuti bambini, oggi ripasseremo l'alfabeto in corsivo. Non scriveremo le vocali perché per ogni consonante faremo tutte le possibili sillabe. Quindi cominciamo. BA B A BE BI Osservate bene il braccino BO bu c ci ko, da de Do, belle dritte, do, Fa, Fe, Fi, Fo, Fu, Ga, Ge, G GO GU Scriviamo l'H per non dimenticarla. Sappiamo che l'H è una letterina muta che aiuta la K e la G a non fare baruffa con la I e la E, ma può anche essere unita alle vocali per fare delle esclamazioni. La, le, li, la a tre gambette Na, Ne. Ni, no no la n ha due gambette P, risalgo bene Pa. pi po cu, qua cu cua vi ricordo che qui si può staccare qu il braccino della U cui cuo ra re re ro ru sa sì, non stacco mai. So. Su. T. Bella dritta. Ta. te ti T. tu trattini e puntini sempre alla fine della parola va ve vi v za ze zi,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 J, la K, la lettera W, quindi la W, la X e la Y. Queste lettere sono un pochino difficili, quindi provatele solo se avete voglia.